Ciao a tutti, come state? Spero bene, anzi benissimo. Vedete il sul sole che sorge? Quello che scorre dietro è un video, un video che parla di un argomento per me molto molto importante, no? che è la paura. Wow. Quando sentiamo questa parola eh, proviamo qualcosa che ci fa fare un passettino indietro. E invece no, la paura per me è un fattore veramente utile e veramente importante. Perché? Perché la paura quando è nelle giuste proporzioni... Eh, ci fa eh, trovare tutte quelle energie e tutte quelle eh, risorse no? anche tramite l'andrenalina che si scatena che ci permettono di essere in una situazione ideale per affrontare qualcosa di imprevisto ok? qualcosa ci fa paura per un attimo focalizzati, pronti e affrontiamo ma quando la paura è troppa allora la paura diventa veramente il nostro nemico qualcosa che ci impedisce di utilizzare le nostre risorse del nostro potenziale anche parlando del beauty personal branding se voi avete acquisito le competenze giuste avete deciso un canvas straordinario vi siete pronti ad affrontare le cose ma vi tirate indietro perché avete paura di fallire non vi servirà assolutamente a niente quindi la paura come considerarla come un'amica come qualcuno che ci dice, sei nel momento giusto per fare qualcosa. Vai avanti, perché se non andiamo avanti, cosa dobbiamo fare? Quante cose straordinarie possiamo fare, se sappiamo varcare quella porta, dove c'è scritto su paura. La paura cominciamo a immaginarla come un'amica. Un'amica che ci dice, ti segnalo che c'è qualcosa di importante per te. Forza, tira fuori il meglio. Non deve essere un canale di stop, deve essere dai, vieni, vai oltre. Bene, se riusciremo a fare questo ci faremo cogliere del coraggio e la passione diventerà veramente uno stimolo molto importante. Quindi guardate questo video, ci sono delle frasi che sicuramente vi colpiranno, vi aiuteranno, ricordatevi la paura che diventi la nostra amica, non una nostra amica, che ci aiuti ad andare oltre e a fare quello che di solito non facciamo. Perché se facciamo qualcosa di diverso otterremo risultati diversi. Una bellissima frase che porto con me tutta la vita è Vola solo chi osa farlo. E ricordatevi, fino a quando non ci proverete non ci riuscirete mai. E quindi ricordiamoci che Vola solo chi osa farlo. Ok? Alla prossima, ciao.